Eh lo so, è dura la vita dell'Instagram. Poi guarda qua che faccia che avevi. Uh, è vero, guarda, caspita, abbiamo vinto. Come <ride> che lo facciamo? Ok, ah, siete qui. <ride> Ciao, io mi corso abbiamo vinto un, un concorso di un pancake orso. <ride> Anche prima, sicuro? Ok, facciamo questo. Oggi vi spieghiamo come dare più vitalità ai vostri pancake. Sì. E questo è il nostro Pancake Corso. Speriamo che vi sia piaciuto. Eh, vi ricordiamo che abbiamo anche un account Instagram, a Caffè, vi aspettiamo anche lì. Se volete sapere qual è il profilo Instagram che ci ha premiati per questo Pancake Corso, lo trovate nell'info box. Anche per oggi è tutto. Eh, io e amicorso vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo io ci mangiamo questo bellissimo pancake.